Allora Stefano, la mia prima domanda è qual è la tua definizione di gamification? Ma ah, guarda, gamification la potremmo intendere come l'utilizzo del gioco in ambiti che non sono ludici, che possono spaziare dal, dal marketing alla comunicazione, all'innovazione, alla collaborazione o al business. Quindi questa è la, la prima definizione che, che ti darei, poi appunto il, il termine gamification uh, è ora in una fase di, di hype, ne parlano tutti, è diventato un termine di moda e per cui diciamo ci sono uh, definizioni più ortodosse, altre un po' più uh, ibride, però ecco diciamo io la sto vivendo, è un fenomeno che, che mi sta appassionando, che sto seguendo molto e lo sto seguendo in maniera anche critica, nel senso che non sono un game designer, uh, uh, mi piacciono i giochi ma non sono un esperto di giochi, uh, quello che mi interessa è capire come eh, le meccaniche le dinamiche del gioco appunto, possano avere dei risultati all'interno di quello che faccio, all'interno della mia attività professionale, ovvero capire come il gioco possa aiutare un'azienda a coinvolgere meglio da una parte i clienti verso l'esterno e dall'altra i dipendenti verso l'interno. Appunto, ti volevo chiedere: hai qualche esempio di utilizzo di, di dinamiche del gioco all'interno dell'azienda? Ma guarda, sì, ne ho, è, è molto interessante perché poi, quando si parla di gioco all'interno dell'azienda, no. Uh, si vanno a toccare dei tabù, degli stereotipi molto interessanti, perché sai fin quando applicare il gioco verso l'esterno è molto semplice, tant'è vero che anche le che più interessanti sono tutte verso, verso l'esterno, da, da quello che fa Starbucks uh, associata a Foursquare no? per, uh, per uh, il fatto di, di applicare delle, delle dinamiche promozionali al uh, fatto di diventare sindaco e vari badge. Uh, altri progetti come Nike Plus e quant'altro, invece quando, quando cerchi di applicare il gioco all'interno ti scontri appunto con degli ostacoli molto, molto più grandi, perché poi uh, tutto quello che ha visto come, come gioco, come qualcosa che può minare la produttività ovviamente eh, ha una, dei risvolti negativi. Però pensandoci bene, appunto, pensa a quanto molto di quello che viene utilizzato verso l'esterno, anche con finalità ludiche, poi possa essere riportato all'interno dell'azienda per migliorare la produttività, banalmente una intranet 2.0 che è uno spazio di collaborazione interno, altro non è se non un Facebook aziendale. E pensa anche quanto il, il check-in, no? che quando tutti noi lo facciamo all'interno di, di un bar, di un cinema, è qualcosa di divertente, eh, corrisponde alla fine al timbrare il cartellino all'interno dell'azienda. Allora dov'è dov la differenza? Sta nel capire come appunto questa, le modalità del gioco possono cambiare in meglio il comportamento, quindi eh, un'applicazione non fino a se stessa, ma come. Un vettore di cambiamento su diversi livelli. Questo cambiamento può avvenire a livello di collaborazione, a livello di innovazione, a livello di leadership. Eh, poco tempo fa era uscito uno studio di Gartner che diceva che una previsione di Gartner, poi più o meno attendibile come tutte le previsioni, diceva che addirittura nel 2015 più del 50% delle, delle aziende che, che si occupano di innovazione si troverà di fronte alla gamificazione, eh, termine orribile tradotto in italiano, del, dei propri processi aziendali soprattutto votati all'innovazione. Però cercando di andare più nel concreto, che cosa significa? Allora, eh, lato collaborazione una prima, una prima applicazione possibile ce la possiamo avere a livello di intranet appunto. Uh, molte, molte aziende uh, pensano che basti avviare, no? implementare nell'azienda una intranet e poi tutti i dipendenti magicamente eh, smetteranno di utilizzare le mail e inizieranno a condividere tanti file, ad aggiornare il proprio status per uh, a loro volta aggiornare i loro colleghi. Uh, condividere sempre di più elementi professionali, cosa che non accade quasi mai, proprio perché manca il reale coinvolgimento. Allora, applicare delle dinamiche, delle meccaniche di gioco a un contesto di collaborazione interna come la intranet può avere dei risultati positivi, perché a quel punto uh, l'azienda può uh, incentivare delle dinamiche anche di competizione, no, di sfida. Vigorate dal gioco, per cui, per esempio, eh, si può capire chi è il dipendente migliore ad utilizzare quello spazio, quello che condivide più, più contenuti, quello che partecipa di più alle discussioni, che risolve di più i problemi che vengono eh, sollecitati. No? dal resto del, degli utenti, dei dipendenti che utilizzano questo, questo spazio, oppure addirittura permettere di sbloccare delle sezioni quasi segrete della intranet soltanto quando si è raggiunto un, un tot di, di punti. Questo lato collaborazione. L'altro versante interessante è quello dell'innovazione, innovazione intesa come innovazione partecipativa, collaborativa, in cui eh, anche i dipendenti di livello medio o addirittura basso possono avere, possono, hanno una voce e possono esprimere la propria idea, la propria opinione all'interno di eh, varie piattaforme che in termini tecnici vengono definite di idea management, no? dove eh, a sfidarsi, ad entrare in competizione a, a giocare sono le idee. Quindi, ancora una volta, il valore di queste idee può portare a delle sfide tra chi queste idee le propone può portare a delle classifiche, può portare ad ottenere dei punti. Eh, qui poi c'è anche un altro ragionamento da fare, che è legato anche a un possibile cattivo utilizzo del, del termine di, di gamification, quello che vede un po', io, io sto seguendo con, con interesse la, la disputa tra, diciamo, eh, i game designer no? e invece quelli che vedono la gamification come un approccio molto marketaro, no? per cui ci sono quelli che ti dicono alla fine tu puoi avere un sistema di badge e di punti su qualsiasi cosa, Posso, eh, possiamo gamificare tutto, qualsiasi tipo di prodotto, qualsiasi tipo di business, non, non è così. Uh, Dall'altra parte appunto, ci sono i game designer che considerano il gioco come qualcosa giustamente anche di, di più importante, come qualcosa che deve immergerti in, in un'esperienza un vera e propria rispetto alla semplice somministrazione di punti. Per cui sia in un contesto di collaborazione che di innovazione all'interno dell'azienda è importante capire quali sono poi le reali motivazioni, eh, i reali bisogni dei dipendenti in quel caso che si vogliono sollecitare attraverso il gioco e questo poi determina un altro ragionamento ancora in riferimento ai premi. Allora eh, È molto difficile coinvolgere effettivamente i dipendenti dicendo eh, in un'ottica comportamentista, comportamentistica eh, dicendo ok se tu partecipi a, alle discussioni della internet ottieni un po' di punti e con questi punti che cosa ottieni? Eh, un, un iPad eh, o cosa ottieni? Un, eh, quindi un, un gadget più o meno di valore più o meno ampio. Eh, perché appunto questo riconoscimento non, non entra nel, nel meccanismo del gioco che invece si dovrebbe sviluppare. Se invece al dipendente viene fatto capire come la sua partecipazione, la sua anche, eh, attitudine alla competizione possa portare a migliorare il modo in cui lavora, il modo in cui l'azienda ottiene dei risultati e quindi eh, capire come quei vantaggi possono essere legati tanto al singolo come individuo quanto appunto al, all'azienda come gruppo. Um, quindi che cosa ne pensi ad esempio di un modello freemium che offre una serie di servizi gratuiti e invece un'altra, diciamo una serie di servizi più avanzati dello stesso, della stessa funzione per esempio, um, a pagamento? Ma guarda, io credo che eh, trattandosi di, un, di uno scenario ancora in, in fieri, anche i modelli di, di business si stiano evolvendo. No? Seguendo anche l'evoluzione di, di questo fenomeno, i modelli freemium eh, ci, sono, ci sono molti casi, sono sicuramente un, un modello interessante no, che, che ha poi del dei ritorni interessanti sul web indipendentemente dalla della gamification sono, i sono molti i servizi le applicazioni che giocano su questo uh, su questo concetto su questa evoluzione no? Del, uh, anche delle forme di, di pagamento in questo caso il gioco può ben supportare questi modelli di business perché ovviamente tu hai degli step il gioco ti impone degli step progressivi no? l'avanzamento dei livelli come accade appunto nei, nei giochi più classici per cui anche lì tu tu puoi provare un servizio, un prodotto con delle feature limitate e in base a uh, delle azioni che poi vengono progettate tu puoi arrivare fino a ottenere il massimo risultato, ovvero quindi in quel caso il servizio o il prodotto con tutte le feature disponibili, per cui in questo sono vedo una, de, delle buone opportunità sicuramente. Um, pensi che la gamification possa funzionare ancora così come è stata pensata in questi mesi e anni oppure dovrà trovare veramente un'evoluzione per continuare a funzionare ancora? Ma guarda, sicuramente eh, sono sicuro che ci sarà un'evoluzione un in questo perché ehm, appunto eh, applicazioni... Eh, ormai famose famosi come, come Foursquare hanno decretato un po' anche eh, il, la popolarità di punti e badge, però eh, queste sono, sono forme di riconoscimento appunto che non hanno vita lunghissima, eh, i badge piacciono molto ai Boy Scout, ma non credo che piaceranno anche ad altri consumatori. E, o ai dipendenti all'interno all dell'azienda. Quindi anche avere il primo posto in classifica, se è fine a se stesso, uh, sicuramente non, non ha un, un grande impatto in termini di modifiche del cambiamento. Per cui io vedo sicuramente un'applicazione voluta del gioco come uno degli strumenti imprescindibili in una cassetta degli attrezzi più ampia, no? e che alla fine, dove appunto il gioco è uno. Uh, un'implementazione possibile eh, ma la vedrei più come un mezzo e non come un fine, no? quindi diciamo nelle forme eh, future di engagement anche verso l'esterno sui social media Sicuramente il gioco avrà una componente sempre più, sempre più importante, però lo vedo sempre di più amalgamato in una strategia più complessa, anche perché ti faccio, ti faccio un esempio, tornando poi anche al discorso di, di Foursquare, eh, dove appunto sembra adesso un mantra per tutta una serie di, di consulenti che eh, consigliano appunto le aziende, soprattutto quelle che poi operano nel retail nell'utilizzare queste forme di eh, incentivazione, di coinvolgimento, di fidelizzazione, quindi eh, diventi sindaco, tieni dei punti, ti do, ti, do il, eh, ti do il prodotto, la bibita gratuita, ti do la tessera omaggio. Uh, e e quant'altro. Però, poi, se questo tipo di didattica non viene ancorata ad una strategia più allargata, che, per esempio, non coinvolge soltanto il reparto marketing no? che poi lancia quest'idea, ma coinvolge varie eh, sezioni, vari reparti dell'azienda il tutto rimane molto sterile, ti faccio un esempio, se banalmente tu non riesci a fare una formazione adeguata ai tuoi dipendenti, per esempio quelli che sono nel punto vendita, quando poi ti arriva il cliente, con, ti fa vedere il suo smartphone e ti dice io sono sindaco del, di questo negozio, dammi il prodotto gratis, c'è il rischio che il dipendente poi va a chiamare qualcuno, no? eh, perché non, non sa come gestire questo tipo di, di rapporto. Per cui ecco sicuramente il gioco può eh, ottimizzare l'engagement, la, la loyalty, no? che sono due, due concetti fondamentali, ancora una volta, sia verso l'esterno che verso l'interno. Però non può farlo da solo, deve essere innescato in, una, in un disegno strategico più, più articolato. Um, chiaramente dal punto di vista interno ci deve essere una preparazione, eh, questo è in dubbio. Ma per quanto riguarda i clienti, come uh -huh. pensi che sia possibile coinvolgerli? Quindi parola chiave, proprio la loyalty e l'engagement, le, uh -huh. le uh -huh. um, attraverso le dinamiche del gioco, senza però dare la sensazione che si tratti proprio di una marchettata, diciamo. Guarda, il mio pensiero è che puoi farlo laddove appunto, ancora una volta fai capire al, al cliente qual è la promessa che gli stai facendo. Io ti faccio giocare, ma che cosa ho da offrirti? E penso a un caso come, come Starbucks, citatissimo, che eh, lo penso però applicato non tanto al, alle campagne su Foursquare, ma ancora una volta a un sistema di idea management come My Starbucks Idea, no? dove, dove appunto eh, i clienti possono giocare, possono sfidarsi, possono assegnare un punteggio alle proprie idee, ma non soltanto per vincere, anzi non per vincere un, un frappuccino o un dolcetto, ma per cambiare a volte in maniera superficiale, altri in maniera radicale, la loro esperienza di consumatori nei confronti di quel brand. Nei confronti di quell'azienda quindi questa un no? è un'evoluzione dove c'è una promessa molto, molto più alta. Quindi, sicuramente tutte le, eh, le logiche applicate al gioco hanno una componente anche narcisistica no? il fatto di mettersi in competizione, di primeggiare, però poi è importante far eh, progettare una promessa molto più elevata, il fatto di eh, Coinvogliare il gioco in un cambiamento potenzialmente molto più, più impattante nei confronti dell'esperienza del consumatore. Non voglio soltanto vincere ancora una volta il prodotto o la, la carta fedeltà, ma voglio eh, avere un prodotto migliore, voglio avere un servizio migliore, voglio avere un punto vendita migliore, voglio avere un'azienda migliore. Questa è una, una grande differenza che però va costruita nel tempo e va al di là di una, di una campagna che, che può essere organizzata, una campagna di, di gamification organizzata in un paio di mesi, appiccicando quindi un po' di badge, un po' di punti a qualcosa che, che già esiste. Stefano, io ti ringrazio moltissimo per il tuo tempo e per essere stato qui con noi oggi. Grazie, grazie a te dell'invito, presto. A presto.